Amore e giustizia io voglio cantare, voglio cantare inni a te signore, agirò con saggezza nella via dell'innocenza, quando a me verrai, camminerò con cuore innocente dentro la mia casa, non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie, detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio, non lo voglio conoscere. Chi calugna in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio. Non abiterà dentro la mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Ridurrò al silenzio ogni mattino tutti i malvagi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.